salve cari amiche cari amici ma preso la pigrizia in questi giorni e poi sono stato anche occupato allora spero che si possa sentire quello che sto registrando perché come potete vedere sto con un microfono analogico vediamo se mi arriva non mi arriva l'audio ma fa niente allora come dice il titolo innanzitutto mi trovo un po pigro perché eh, mi trovo un po pigro perché non mi sono cambiato mi volevo vestire elegante tutto quanto il resto ma nulla del genere vediamo innanzitutto con questo video io voglio far partire la campagna promozioni e sponsorizzazioni di youtube come funziona è molto semplice sempre che che, che io riesca un po a... dopo tanto tempo che non faccio un video sono ritornato e questa è la terza campagna di, di promozioni l'ultimo video l'ho fatto due settimane fa se non mi sbaglio quindi ho saltato un po di tempo in cosa consiste vediamo un po se sì, si sente l'audio è bello ogni tanto anche aprire la finestra del riproduttore per vedere in cosa consiste questa campagna eh, a buona sponsorizzazioni. Ebbene, vi faccio vedere. Innanzitutto mettiamo la caption. Inizia terza campagna sponsorizzazione canali di YouTube. Cresci con noi su YouTube. E mo vi faccio vedere. Mo vi faccio vedere in cosa consiste. Ecco qua, come potete vedere, come vedere, qua c'è il bottone Abbonati. Capito? Il bottone Abbonati. Se voi vi abbonate al mio canale, se voi vi abbonate al mio canale cosa vi succede Innanzitutto, un trattamento privilegiato e poi che io parlerò del vostro canale nei miei video di youtube capito e in ogni mio live in ogni mio video che poi ultimamente stavo caricando più pre da quando ho avuto l'opzione di fare le premier io non, non carico video Faccio le premiere le programmo anche a una settimana di distanza, ma siccome che adesso il vostro Santenciane è pigro, allora eh, non mi va di, eh, di, di, di vestirmi bene con la cravatta, con la giacca. Invece, invece vi faccio vedere che anche mi potrete premiare in un'altra maniera Cioè Vediamo vi faccio vedere la live stessa, cioè eh, potete vedere, no? Ecco, ve la alzo, vi alzo un po' qua perché non ce l'ho adesso il bottone, peccato, non so se me l'hanno tolto o che è successo. Ma accanto a condividi di solito, ah no, perché questo è in fase di, di prepararsi, si deve preparare. Vediamo di prendere, di prendere quest'altro video. Perché una maniera che avete di, di aiutarmi, di sostenermi, è la seguente: sempre se a farla vedere, perché non so se il bottone ci dovrebbe essere, c'era fino a adesso perché non so che vi abbonate al mio canale, cioè abbonarsi significa magari pagare 4,50 ogni mese, oppure di più se uno vuole sponsorizzarmi con 400 euro, 500, ma quello che vi starò per fare vedere è un qualche cosa che ha rivoluzionato la forma ecco qua infatti lo sapevo qua si può si può guardare scusate tutti questi inconvenienti eh, ecco qua era della live cresce con noi su youtube live sant'enchan oggi è mercoledì e domani sarà giovedì parte seconda ecco come potete vedere Sempre che io riesca a vederlo, indicarlo, ecco qua accanto al bottone condividi c'è like, dislike, condividi. E che il cuoricino con il dollaro dentro e la scritta, grazie. Allora, che succede se io faccio clic in grazie? Guardate un po'. Dovrebbe apparire, dovrebbe apparire qualcosa, ma non appare. Non appare. Ah, ecco. E, e, e sparisce pure. Ringrazia Santen Cioè, non c'è bisogno che voi vi abboniate al mio canale. Questo succede qua sotto un mio video o un video di qualsiasi altro youtuber, monetizzazione e abbia attivato questo questo strumento, voi fate clic sul cuoricino con il dollaro, si apre una finestra che dice "Ringrazia santenchan Acquista un super grande animato come bonus extra, pubblicheremo per te il seguente commento pubblico." Cioè sarà un commento che come nel, come la super chat si evidenzia se voi comprate un, un eh, super grazie, il vostro commento lasciate questo video, un commento che sarà di quelle tonalità. E quindi se voi mi inviate un super grazie, schiacciando quel cuoricino qua, Oppure se voi vi abbonate al canale che vi dà un impegno molto più grande, adesso vediamo quando si apre la finestra, io sono risposto a... Perché molti mi dicono parla del mio canale, parla del mio canale, ma siete in tanti e dovrei fare dei video soltanto per salutarvi. Invece guardate quando eh, eh, schiacciate sul bottone. Un mio video spiegandovi del lanciamento di che io ho fatto questo, terzo video che faccio in Pagna sponsorizzazione canali di YouTube perché ho recuperato la monetizzazione. Allora, che significa questo? Che voi eh, guarderete il video della scorsa campagna canali di youtube che adesso state vedendo e poi potete scegliere tra queste opzioni, opzioni di abbonamento innanzitutto ci avete 6 budget eh, fedeltà accanto al vostro nome nei commenti e nelle chat dal vivo 6 budget poi potete avere i livelli che io ho messo sono questi Amico di santen chan il livello bassico di abbonamento, se face di santen chan il livello ulteriore, il terzo è sponsor di sant'En chan, l'ultimo livello è fanatico di santen chan perché effettivamente non so se 100 euro 2 euro. Mi sembra che va da 4 con 99, eh, 40 102 non lo so e, e um, diamo un po di fare i conti perché non so perché da sì che il browser c'è un altro di ma eh, non, non so non so effettivamente eh, quanto quanto viene a costare l'ultimo livello eh, voi voi cercate di dirmelo però è, è così, insomma. E per il momento non so se qualcuno è intervenuto nella chat. Credo di no. E quindi Ah, ecco, dovrò dovrò per forza di cose fare mettere in community mettere in community questo video mettere in community perché altrimenti non arriva la notificazione a nessuno non voglio entrare uscire entrare uscire eh, dalle reti sociali fare eh, entrare in insta eh, in telegram comunque ecco qua metto perché altrimenti io ho visto che non arrivano le notificazioni a tutti soprattutto perché non tutto il mondo mi segue eh, male male male male perché mi dicono a ah, ti seguo ti seguo ti seguo però mi, mi seguite insomma un par di ciufoli. e allora io adesso Che poi sto pubblicando in v contat adesso vediamo se qualcuno si fa vivo sto pubblicando in v contat e da lì um, ho avuto un, uh, un 14 per cento delle visualizzazioni perché io traduco i miei video quando posso in 130 idiomi, compreso il russo, e allora così mi possono seguire anche gli amici di VContact che sono aumentati a 2000. C'ho più, più persone che mi seguono da VContact che non da Facebook. Un po' strano, ma comunque. Ah, ecco, c'ho tre like. Bene, mi fa piacere ma nessuno che interviene nella chat c'è solo due spettatori e tre like non so come può essere questa cosa possibile si vede che gli piace alla gente sentirmi parlare poi mi piace che l'esploratore e il google chrome ogni volta che vado a vedere una finestra si deve ricaricare la finestra come dire visto che non c'è nessuno in chat targhiamo un po il campo e niente io la questa terza campagna sponsorizzazione canali youtube perché eh, però la lancio secondo queste modalità che ho anteriormente detto, abbonatevi al mio canale. Oppure, vi do l'opzione di eh, mandarmi un grazie con il cuoricino sotto il video. Non questa live, adesso, quando già sarà finita come live. E poi, eh, se volete intervenire, una super chat naturalmente vi, vi appoggerò lo stesso voi potrete eh, farvi conoscere commentando questa live quando sarà finita ma è logico che, eh, che io darò la precedenza a quanti si saranno abbonati e a quanti eh, daranno un grazie con il bottone che ho fatto vedere prima o manderanno una super chat o uno sticker nella, nelle mie premier in questa live in altre in questa credo di no perché già ho ricevuto molti like ma insomma nessuno che sia entrato a, a dire qualcosa ho due spettatori e eh, eppure questi spettatori eh, non scrivono please read on the chat uh, I want to, to know about who is looking me now eh, e non so avere due spettatori che, che ti osservano e non avere eh, la possibilità di interloquire, uno dice va avrei potuto fare un video tematico eh, parlare di qualcos'altro poi per farlo con questa vecchia webcamera che viene un po così come può venire il video ma tutto sommato a ah, federico hai sente Gian. ciao federico salutami tutti quelli ecco qua finalmente e poi c'ho questo ecco mettiamo ecco qua il mio amico federico hi Sant'Enchan chan fazio grids you eh, hello federico i greet all of our fazio friends che è una bella pagina di, di facebook ti invito tutti e tutte e tutti a guardare fazio eh, oh, oh, Fazio, scritto in inglese, che io ho mandato molti meme, giustamente, eh, a quel gruppo, credo più che pagina, gruppo, e eh, si sono divertiti come pazzi, eh, bisogna dirlo, anzi, mi hanno considerato un pazzo divertente, forse. Eh, ho mandato molte de delle battute. Delle pischellonate che ho, che ho fatto vedere anche qua nella scorsa live. Quindi non mi dilungo molto. Come quella Rosso di sera, Ubriaco si spera, non so. Eh, San Francesco parlava con gli uccelli. Anche Moana Pozzi parlava con gli uccelli. Sono tutti quei meme che ogni tanto mi vengono in mente. Peccato che non si viralizzino sufficientemente ma eh, sono contento che eh, fazio e che eh, federico per suo tramite sia presente qua perché è veramente un bellissimo gruppo e quindi come dire io eh, sono sono anni che sto su facebook su youtube e so com'è difficile eh, promuoversi allora e allora ah, ecco ho lasciato eh, chat overlay, però chiaramente eh, l'intervento era già avvenuto quindi non si vede overlay, si vede qui sotto eh, tanto si vede meglio qui sotto e eh, quindi io voglio aiutarvi a tutte e tutti voi a promuovere il vostro canale a promuovere le vostre creazioni a promuovere i vostri video non soltanto qua eh, dove mi state vedendo è, un, è una parola a dirlo perché innanzitutto sto trasmettendo in sette social al, almeno e poi perché ci sono delle restrizioni devo forse spegnere l'audio delle cuffie che uno spinotto che se lo stacco non si ecco eh... succede che non posso nominare nessuna rete sociale perché altrimenti ci sarebbero dei problemi ma sto trasmettendo a sette o otto reti a reti unificate sui social allora io so quanto sia duro farsi carriera nei social perché dal 2010 che cerco di fare cose e ho anche cancellato canali perché eh, li filmavo con un cellulare economico che non so ecco li filmavo con questo lg kp 215 l che filmava con 0,3 megapixel a 177 x 144 non so quante quanti di voi ce l'hanno avuto ecco dal 2010 a fine 2011 facevo dei video con questo alcuni video mi sono rimasti e infatti con, con questo stesso cellulare finché non mi si è rotto. Eh, nel 2013 2012 perché si è rotta si è rotto il microport il micro usb per caricarlo prima si è rotto mi sembra il caricabatterie e poi il microporto. Io ho fatto dei video con questo con il Samsung 2121. 21. Se voi andate a guardare i miei video più vecchi, li ho girati con questo cellulare con il Samsung 2121, l'audio praticamente quasi inesistente. Poi se parlavo per la strada. Meno che mai, e quindi so come duro andare avanti adesso ho più di 2000 iscritti ma ecco ci ho impiegato otto anni e poi e poi e poi magicamente ho ottenuto le visuali le, le, le, youtube pagato per il mio compleanno del 26 gennaio del 2017 mi ha pagato 150 dollari adesso con le nuove leggi che ci sono ti detragono il 30 di tasse ma il 20 febbraio 2018 con l'avvento delle 4000 ore che è stato per me molto brutto mi hanno tolto la monetizzazione da allora ho iniziato a aumentare le ore di visualizzazione ma c'è stato un qualche cosa di bello perché youtube ha messo sì il limite delle 4000 ore ma adesso ti pagano un dollaro almeno o 10 dipendendo ogni mille visualizzazioni ma non le devi fare in un video quindi tu puoi fare perché ti arrivino eh, 100 dollari a me mi hanno pagato in luglio 2021 eh, 98 dollari che mi sono comprato questo cellulare ho anche tenuto il resto un motorola moto e 7 i power che a me sembrava di gamma alta ma è di gamma bassa e ti dicevo le visualizzazioni le puoi fare adesso io ho più circa ho circa 1200 video le visualizzazioni le puoi fare eh, magari 10 visualizzazioni a video al giorno se tutto va bene in mille video ti fanno 10.000 visualizzazioni in 100 giorni ci 100.000 visualizzazioni quindi potrebbero pagarti più di 100 dollari e quindi 100 dollari ogni 100 giorni non come prima che dovevi fare 100.000 visualizzazioni almeno però su un video mission impossible capito e quindi adesso sono poi contento sono onorato che siete in tre persone a seguirmi uno so che è federico il nostro amico ma poi eh, gli altri non so non so chi sono purtroppo ho fatto molti moderatori moderatori della chat e adesso pensavo un po di fare di fare pulizia perché è successo che un mio carissimo amico interveniva nella chat e altri E altri lo, lo toglievano e quindi qua troppi troppi a stare nella chat troppi adesso razzero perché poi oltretutto se non partecipano sempre è inutile che li faccio moderatori del chat e se se hanno cancellato gli interventi positivi eh, voglio cancellare tutti poi quando ci saranno delle persone sto cancellando guardate per esempio ve lo faccio vedere dal vivo già ho cancellati parecchi eh, vediamo analisi del canale vedete ecco qua vedete io adesso cancello nulla di personale ma l'altra volta eh, siccome ci avrò una trentina di moderatori come minimo faccio tutti i moderatori e attrici e poi mi mi, mi censuravano un'amica entrava cioè, in pratica quanti quanti che ciò poi se intervengono se intervenite in chat io vi faccio moderatori moderatrici ma avere così una lista che non so chi può entrare moderare chi eh, non mi piace l'altra volta hanno moderato una persona che diceva solo oh, ciao come stai in inglese quindi ecco che vi faccio vedere come io se invece voi eh, se invece voi vi abbonate al canale vi darò dei privilegi che vi faccio vedere adesso altro che moderatore del chat o moderatrice del chat. Eh, ecco qua. Eh, consenti tutti i commenti, autorizzazioni. Ecco, come potete vedere qua autorizzazioni, non so se vedete. Ciao Antonio Trotta, come stai? Da tanto tempo? Sì, mi ricordo, mi ricordo di te, facevi dei bellissimi video tutorial sui cellulari e guardavi i miei, poi a un certo punto sai che a luglio del 2021 YouTube mi ha dato 98 dollari e mi sono comprato ancora, non ho fatto un video tutorial questo cellulare. Uscito proprio nel 21, credo. Tu te ne intendi il motorola Moto E7 e 7 i Power, comunque, ancora continuo ad utilizzare il mio, eh, ancora nuovo, anche se vecchio cellulare, il Motorola Moto X seconda generazione e da un po' che non ti si vedeva, non facevi nulla, eh, sono contento anch'io. Sto bene grazie allora dicevo antonio trotta se vuoi abbonati al mio canale così io sponsorizzo il tuo canale C'è la mia cagnolina la mia cagnolina mi ha chiesto di uscire fuori allora io caro trotta proponevo se la gente si amasse al mio canale o mi desse il super grazie sotto i miei video o facesse un super chat o mi mandasse uno sticker io promuoverei i loro canali parlandone sempre in modo proporzionale, naturalmente a quanto è sborsato eh, nelle mie live, nelle mie premier. Ultimamente non carico video perché potrei caricarli in forma programmata, ma preferisco programmare una premiere Allora, non vorrei risultare troppo veniale, ma voglio iniziare a guadagnare da YouTube quindi è così ecco, se la vi ecco adesso siete in quattro mi fa piacere eh, peccato che solamente due persone partecipano alla live allora vi dicevo io voglio anche collaborare come potete vedere nello schermo come potete vedere adesso lo ingrandisco sempre a ah no e eh, eh, non cambia nulla no perché non voglio togliere la chat dallo schermo. Eh, se, se voi vi abbonate al mio canale eh, io vi do l'occasione di eh, vi do l'autorizzazione di essere gestore del canale questo che significa che un gestore Aggiungere o rimuovere altri utenti e modificare tutto, non può eliminare il canale. Anzi, no, non vi faccio gestori No, perché così cancellare buonanotte. No, e allora poi eh, editore può aggiungere o rimuovere altri utenti e modificare tu No, che no. okay. quanto mi dovreste pagare? Io sono stato otto anni, quasi nove. 7 febbraio del primo anno faccio gestore qualcuno mi cancello cancello no quello no però editore sì ecco editore può modificare tutto non può aggiungere o rimuovere altri utenti eliminare video il canale né sottoscrivere tratti però può modificare tutto che significa che se io vi nomino e di te e non limitato potete, potete eh, caricare l'importante che mi dà Mail che sia un Gmail, eh, allora che significa questo in soldoni? Eh, significa L'editore può l'editor. Tutto non può aggiungere o rimuovere altri utenti eliminare video. Il canale, ma può aggiungere i suoi video. Infatti, se voi guardate qua. C'è il mio amico di YouTube Eugenio Goia che io gli ho caricato un video sul suo canale. Per il momento, lui che è gestore, quindi potrebbe anche cancellare il contenuto del mio canale. O cancellare i commentari e altro non ha fatto nulla sul mio canale quindi una persona fidata ma a lui l'ho fatto il gestore. Ma a quanti si abboneranno al mio canale? li promuoverò eh, editore. Quindi capito qual è, eh, qual è la, la differenza? No, allora store, no, editore. Io vi promuovo editori. Se voi vi abbonate, tale. Anche in accordo a quanto date e per quanto tempo, oppure siete un super grazie sotto il video adesso. È un momento che devo fare entrare la cagna. Scusate, ma sono andato a far entrare la cagna che stava in giardino e YouTube stesso dice che le, gli abbonamenti servono proprio a aiutarsi fra youtubers, non soltanto in termini economici, ma controllare perché se no qua una volta ho parlato per un'ora e non si capiva adesso siete diminuiti a due persone eh, mi spiace eh, mi lasciate solo parlando poi non so perché ci sono sempre due persone e non intervengono mai non intervengono e perché ci sono due persone e non intervengono mai comunque questo è iniziata è iniziata la, la campagna iniziata la campagna abbonamenti ecco quindi adesso svincoliamo la pagina vediamo un po ecco qua eccomi di nuovo qua Io ho formato quasi full screen e e quindi è iniziata questa campagna e oggi sono stato un po pigro perché avrei avrei voluto avrei voluto vestirmi meglio come ho fatto dei video nel passato con la cravatta oggi sono più alla mario circello che da tanto tempo che non lo guardo ormai e sto preoccupato per lui perché anche l'ho perso di vista nei social non vorrei gli fosse successo qualcosa veramente mi mancano le sue live che stavo sveglio fino alle 4 e 5 del mattino È veramente pazzesco allucinante con, con un cellulare questo qua che siccome già 2300 micro hertz non so che di batteria mi scaricava arrivava a zero mi si spegneva Infatti ho ecceduto e invece questo c'è 5.000 microamperi. E questo se lo accendo alle 10 di notte posso stare fino alle 8 del mattino che ancora non si scarica. E forse perché è nuovo o forse perché ha Android 10 One e... è ottimizzato per il risparmio perché un cellulare di fascia bassa in confronto. A quello che continua ad avere ma che del 2014 sembra un cellulare di alta gamma allora mi manca mario circello e oggi sto vestito alla mario circello ormai è già da, da tre anni che non mi metto una cravattina non faccio una live ben vestito saranno mm, due tre anni che mi trascuro abbastanza Succede che, come avrete visto, sto in tutta da ginnastica perché qualche chiletto l'ho messo poi soprattutto nel 2020 con quello che è successo che non si può non si può nominare. Allora, come potete vedere c'è un po' di pancia e sto, sto abbastanza ripieno. Dovrei come minimo buggio 10 chiletti e invece sto seduto su, su tutto il giorno un consiglio che vi do per riuscire a aumentare la visibilità dei vostri video non perdete tempo con tutti quei siti che vi dicono che non so guardando gli altri ti guardano commentando gli altri ti commentano eccetera perché è una perdita di tempo io ci ho provato dal 2010 al 2011 e tutti i giorni che poi ti danno punti che poi i punti si spendono e si spandono ma non è vero nulla eh, io invece vi consiglio di sottotitolare i vostri video in quanti più idiomi vi è possibile farlo in questo modo eh, a me mi sono aumentate le visualizzazioni in una forma pazzesca non so se vi funzionerà anche a voi, però eh, mi sono aumentati gli iscritti, mi sono aumentate le visualizzazioni e poi finalmente adesso ciò, mi figurano tre persone in questa live. E qua mi figurano due, non so perché a Restream gli figurano tre. Qua due, diamo veramente i numeri. qua due persone. E non so non so c'ho tre like due persone che mi guardano due persone attuali ma se vado in restre ah sì, due Beh, la terza persona si è schiodata allora io vi consiglio per aumentare le visualizzazioni di tradurre in 130 idiomi a me funziona perché veramente sto sono arrivato a avere 9000 visualizzazioni al mese. E poi a, a, ci sono stati dei picchi in cui eh, le impressioni, cioè le volte che YouTube suggerisce i tuoi video agli altri, sono arrivate a essere 700.000 o 900.000. Non da poco. E anche i click per impressioni sono aumentati molto. Eh, poi quando le impressioni aumentano diminuiscono i click logicamente. Eh, saranno sempre lo stesso la stessa percentuale, però è come se diminuissero. Quando diminuiscono le impressioni aumentano i click per impressione. Proprio perché io sottotitolo pure i video meno probabili, per esempio adesso sto sottotitolando tutti i miei video che ho fatto nel passato, che alcuni si sono visti 5000 volte e altri 200 sugli auguri per una felice e prospero Natale. E è logico che dai paesi arabi, dai paesi buddisti, dai paesi della Cina, dal Giappone, magari si vedano poche volte video, ma tutto fa brodo, cioè se in un giorno video di 5, 6, 8 anni fa in cui io auguro buon Natale in un giorno ci hanno 20 o 30 visualizzazioni youtube capisce che quel video sta in alza interessa a molte più persone di quante ha interessato negli ultimi otto anni allora lo suggerisce lo raccomanda soprattutto in periodo natalizio allora mi conviene io ho fatto un video spiegando qual è il miglior regalo per natale che, che puoi ricevere che ti possono fare e forse l'iphone 6, 6 dell'apple un buon regalo di natale e perché no cioè la mia idea era quella di dire che poi in tutto il video non ho né, né un iphone né né nulla di iphone però eh, la dritta era se ti devono regalare per natale un iphone perché non fartelo regalare e allora ho fatto un video ma l'ho fatto per scherzo e ha avuto in eh, 6 8 anni eh, del 2014 e 4 o 18 6 7 anni in sette anni ha avuto quasi circa 5.000 visualizzazioni adesso sottotitolandolo a tutti a 130 idiomi voglio vedere avvicinandoci approssimandoci alla data natalizia visto che ogni anno ha delle visualizzazioni quel video perché un altro video ne ha fatte 2600 di visualizzazioni un altro video ne ha fatto 800 altri due video di natale ne hanno fatto 800 di auguri di natale e poi tutti gli altri dalle 300 visualizzazioni che gli ho fatti per otto anni anche più di un video un anno di natale alle 50 100 visualizzazioni voglio vedere se i video sottotitolati un esperimento che faccio riescono a rimontare cioè quello di 5.000 visualizzazioni a arrivare a 10.000 quello di 2.500 a arrivare a 5.000 visualizzazioni quelli di 800 che sto sottotitola, sottotitolando adesso a 130 idiomi se arriveranno a 2.000-5.000 visualizzazioni perché la gente sotto natale in tutti gli idiomi in qualche idioma di più in qualche idioma di meno cerca video che abbiano a che fare con natale non è che in qualsiasi altro momento dell'anno guardano il video eh, soprattutto quando si parla di regali che la gente cerca durante tutto l'anno regali e quindi regali e natale sono due termini eh, che naturalmente attirano molto l'attenzione perché sono top nelle ricerche naturalmente Non è la sola cosa che bisogna fare eh, per avere successo, ma di sicuro aiuta molto sottotitolare i video. Contrariamente a quello che mi sarei aspettato, i miei video si vedono di più in idiomi come il vietnamita, l'indonesio, eh, il filirino, che non il francese, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco sono sei varianti di inglese che youtube contempla ma tanto basta tradurre il titolo metterlo anche in descrizione eh, appiccicarci la descrizione io nella descrizione dei miei video metto sempre eh, il titolo e il link dei di miei video che magari non hanno neanche a che vedere nulla con l'argomento allora traduco il titolo lo metto come descrizione copia appiccico la descrizione eh, originale del video e poi faccio la traduzione automatica in tutti gli idiomi e in questo modo è logico che se c'è eh, natale e regalo non tutti cercano natale perché non tutti sono cristiani o sono cattolici ma regalo, regalo va bene per il compleanno, va bene per l'anno nuovo cinese, va bene per qualsiasi occasione, l'anno nuovo musulmano, le, le feste musulmane, coraniche, va bene per l'onkipur, va bene per, per feste buddiste, taoiste, indus, intoiste, ate, gente che mi seguirà da Havana, da Cuba, non so. Quindi, eh, adesso vediamo se sottotitolando i video nei quali io auguro un buon Natale a tutti, soprattutto quelli di, nei quali parlo. Che regalo scegliere per Natale. Se conviene e se è un buon regalo di Natale. L'iPhone, ecco lì, vado alla grande perché so che ci sono tre parole chiave: Natale Feste, Anzi, 4 o di più, Na Feste di Natale. iPhone. Regalo e poi la frase: sarà buono o no? Come regalo di Natale. Naturalmente, gli ho tolto il numero perché ormai da quando ho fatto quel video, che era già uscito l'iPhone 6, io lo, lo facevo a Natale, ma era uscito prima di Natale adesso stanno all'iphone 13 mi sembra allora se ti trovano il video iphone 6 tu magari nel video parli dell'iphone 6 ma la gente non gliene frega dell'iphone 6 vedono il titolo e dicono no, no ma adesso io voglio sapere se è un buon regalo di natale l'iphone 14 che starà per venire l'anno prossimo non so per dire già pensano al regalo dell'anno prossimo perché per quest'anno magari si fanno regalare una console o un computer da scrittorio, allora bisogna togliere il 6 adesso lo devo fare dal titolo in italiano perché nel titolo nei 130 idiomi che ho, che ho messo i sottotitoli. Non ho messo il numero, quello è un qualche cosa che ti può tradire. La gente perde di interesse dice ah ma no, ma si tratta di un iPhone di un iphone 6 a ah, va ma chi se ne frega capito eh, io di solito mi curo porto anelli li volevo mettere adesso ma proprio poi guardate che ora è, è tardi cioè già sera se non notte fra poco e notte anzi Dovrebbe già essere notte adesso, perché poi la mattina inizia dopo mezzanotte, anche se a rimanere svegli sembra che continua la notte. Capito? Ebbene, questa live è durata moltissimo, però sto nel dubbio se tagliarla qua o continuare ad andare avanti, perché ci sono due persone mi seguono e ed io non, non, non voglio mica lasciarle fuori però ecco vi ricordo sto da come qua mi dice avviato 94 secondi fa 94 come può essere youtube youtube 35 minuti fa ah, ecco youtube ma che mi combini ma che mi dici 35 secondi e a volte c'è dei lag youtube youtube che mi fai ma pensate che appunto vediamo un po adesso uno spettatore Ah, C'ho uno uno spettatore, ma chi sarà quello spettatore? Qua in una finestra mi dice che c'è uno spettatore, in un'altra due. Ah no, ecco, ciò due spettatori. Se avessero la bontà, bontà del loro, ecco una persona mi dice grazie mille 43 minuti fa, mi spiace di poter rispondere solo adesso poi ho fatto clic nella campanella prima che riesco a leggere la perché io a volte commento dei video e mi replicano anche un anno o cinque anni dopo che cosa ho visto e qua non si riesce a leggere la cortina e minaccia 51 minuti dai una persona sola mi segue adesso e vediamo un po eh, due giorni fa uno che ha fatto un tutorial agri movi 47 minuti fa e io gli rispondo tanto per farvi capire e non ho più nulla da trasmettere allora a questo punto gli dico buona notte e sogno allora io gli avevo scritto due giorni fa e lui da 47 minuti mi dice grazie mille buona serata e io gli scrivo buonanotte prego buonanotte sogni d'oro metto anche dei pupazzetti che ha fatto un muro a secco Poi metto dei like ai commenti che ha ricevuto. Ne ha ricevuti tanti. Ecco, per fortuna non sono troppi, così posso mettere. In questo modo sanno che a Santencianghi è piaciuto il loro commento. Cioè, quando entrate a guardare un video che vi piace, commentate. Commentate e poi date like. A tutti gli altri commentari e adesso ho dato like ai commentari che ai commentari che entravano o solo uno spettatore vorrei non so perché che sta guardando in questo momento e commenti qualcosa altrimenti? Live. Comunque, credo che il concetto sia rimasto ben ancorato dall'inizio. Adesso ah, mi sto stancando. Ho fatto 54 minuti e 20 secondi. Passo a riassumere tutto. Vedo che c'è un'altra persona finalmente che si è unita a noi però e eh, tre adesso ciò tre spettatori come mai me ne indica solo due allora questa live eh, l'ho fatta come dice il titolo eh, per promuovere canali di youtube questa è la terza campagna che faccio di sponsorizzazione canali youtube cresci con noi su youtube questo che significa ve l'ho fatto vedere prima in schermo ma adesso se vi abbonate al mio canale anche in proporzione a quanto invertite oppure se sotto un mio video schiacciate il bottone grazie che sta vicino a sta vicino a condividi E se eh, eh, perché con il bottone grazie con il cuoricino e il dollaro dentro no è quello il bottone grazie non c'è bisogno di abbonarsi potete dare una cifra pari a quella dell'abbonamento mensile ma un'unica volta quindi il minimo è di qua e passa poi o meno Sembra molto meno 40 centesimi, so vedete un po'. Voi sappiatemelo dire nei commenti: quindi o l'abbonamento, o il grazie, o il super chat, o lo sticker. Io di solito, se non faccio live, mando in onda delle premier perché caricare un video, anche se lo, lo, lo posso programmare e che non parta come premier, non mi sembra buono perché visto che c'è io considero che superiore una premier a una live perché la premier ti dà la possibilità al pubblico di partecipare invece il video lo vedono e basta possono commentare sotto da subito ma anche con una premier si possono mettere i commenti sotto non è come la live e poi la premier mi dà la possibilità se la programmo Già alle poche ore, alle due ore di sottotitolare in 130 idiomi la Premier, così esce già con i sottotitoli. Invece eh, la live posso iniziare a sottotitolare in 130 idiomi soltanto dopo 23 ore o due giorni. Allora, dicevo, se voi vi, eh, vi abbonate al mio canale, non soltanto io parlerò del vostro canale nel Premier, nelle live nella community nei post che metterò nella community ma anche fuori eh, dalla piattaforma nella quale vi potete abbonare ma addirittura vi promuoverò editore che fa l'editor quello che eh, ho fatto io solo che a me mi hanno nominato gestore perché hanno confidenza in me e io ho nominato gestore quella persona ma in molti mi hanno nominato gestore L'editore può modificare tutto, non può aggiungere o rimuovere altri utenti, eliminare video o il canale, né sottoscrivere cont contratti a nome del canale, ma l'editore editor può pubblicare nel canale di chi è abbinato. Allora, basta semplicemente che voi mi eh, se, vi abbonate al mio canale e mi date il vostro gmail perché in questo modo solo con il gmail vi posso nominare editor non vi preoccupate che non c'è modo che io mi impossessi del vostro canale è un gemellaggio che si fa e quindi in questo modo voi Potrete pubblicare i vostri video nel mio canale. Questo aiuterebbe molto i canali piccolini che non hanno molto pubblico a farsi vedere nel mio canale. Sarebbe come se io vi chiamassi qua con me e vi dicessi eh, "Va bene, hai fatto un video. Adesso mettilo sul mio canale o dammelo a me che io lo edito e lo pubblico nel mio canale". In questo modo voi direttamente lo caricate nel mio canale e avrete molto più pubblico perché poi nella descrizione ci mettete il link del vostro canale nelle schede eh, nei video consigliati no qua che apparirà qua no le, le schede a fine video negli angoli le, i video consigliati qua nel, che appaiono ogni tanto vi mettete i vostri video e quindi il mio pubblico è come se vedrebbe nel mio canale un vostro video con i vostri video raccomandati e quindi a queste a queste rete buonasera resta gain buonasera come va stavo spiegando stavo spiegando questo fatto De delle promozioni questa è la mia terza campagna eh, sponsorizzazione canali di youtube a tutti coloro a tutti coloro che eh, si abbonano al mio canale io li promuovo editor così possono caricare come ho fatto io in canali di amici miei i miei eh, i loro video nel mio canale io ho caricato alcuni video pochi perché poi nei canali di altri allora bisogna che mi diate il gmail e l'editor può modificare tutto tutto quello che fa non tutto quello che ha fatto il proprietario del canale perché per quello bisogna essere avere delle prerogative da proprietario non so che cosa bene grazie volevi con piacere con di assistere alla tua presenza dal vivo a ah. allora caro resta gain se vuoi che ti sponsorizzo il canale poi abbonarti al mio canale puoi eh, fare clic sul cuoricino con il dollaro che è il super grazie super grazie finivo di spiegare prima ha un vantaggio il vantaggio è che tu poi tu puoi diciamo pagare in un'unica soluzione ecco qua se qualcuno vuole partecipare a questa demente live eh, con il super grazie o grazie con il, cuori, il cuoricino con il dollaro non c'è bisogno di pagare tutti i mesi uno può anche pagare molto però una sola volta e poi sponsorizzo anche quanti paghino una super chat oppure eh, mandino un super sticker adesso io ho buttato lì perché c'è quattro persone in live eh, e sono ormai da un'ora e due minuti in live ho mandato il link se per caso qualcuno volesse aderire a questa live eh, lì il link poi c'è un problema perché c'è lo spinotto del dell'audio il computer rotto quindi vediamo se rius riuscirò ad utilizzare la cuffia per ascoltare quello che viene dalla live e non mettere il parlante però caro resta gain se vuoi partecipare eh... se vuoi compiacermi di partecipare alla live ho messo il link Eh, no, mi sembra che adesso ho quattro persone fisse che mi seguono, però, caro il mio restagan, mi fa piacere che tu sia entrato nella live. Buongiorno, buonasera a te, caro restagan, anzi, buonanotte, però, insomma, vorrei anche che tu partecipi un po' di più. Allora, fino adesso non ho detto nessuna battuta. Un porcaro mondo il suo porco e poi guardandolo esclamò, Porco mondo! Ti ringrazio, ma sono di passaggio, grazie per l'invito. Grazie a te, carissimo Resta Gain, di essere venuto qua a onorarmi della tua presenza e poi mi raccomando se poi condividi questa live perché così fra amici ci conosciamo e tutti quelli che avranno commentato sotto questa live quando sarà un video potranno anche promozionarsi gratuitamente Tuttavia, la mia idea era che le persone si abbonino al mio canale così io a ogni premier a ogni live e a ogni video eh, parlerò di loro poi erano due settimane che non facevo un video perché il tempo fugge e, e uno non, non, non se ne accorge dice no domani no dopo domani no domani io volevo vestirmi elegante prendere la mia camera fotografica nuova eh, che mi ha regalato mia madre a marzo questa Sony Compact C'è un luccichio. Uno strano, uno strano luccichio. Ah, vabbè, sarà il metallo. Perché non è dalla parte del flash. O oh, sì no è da questa parte e invece non riesco a filmarmi poi l'ultima volta che mi sono filmato però in bassa risoluzione con quella camera perché gli ho messo una micro sd di 2 GB mentre dovrei mettergli di 16 e non si, non, non, youtube non riesce a, a sottotitolare nulla ma dicevo per due settimane non ho fatto altro che occuparmi di altre reti sociali adesso sto trasmettendo a reti unificate e poi anche sottotitolare video e io ho visto che per due settimane sono aumentate le visualizzazioni anche se non ho caricato nessun video perché sottotitolando a 130 idiomi in pratica mantieni costante costanti le visualizzazioni quindi io consiglio anche a te resta gun se vuoi resta gain se vuoi aumentare le visualizzazioni sottotitola in quanti più idiomi possibile tanto con la sottotitolazione in automatico fai prima se metti 630 idiomi nei tuoi migliori video può darsi che aumenti del doppio o del triplo le visualizzazioni questo è un qualche cosa che io ti consiglio vivamente di fare però vorrei tanto Vorrei tanto che tutti voi mi, app mi appoggiaste perché io ho attivato gli abbonamenti, ma non si abbona nessuno, non si abbona. Ma se andate a guardare qua, e io, il bello del browser è che ogni volta che vai a guardare una finestra si deve ricaricare, addirittura questa della live, ma è pazzesco, poi rischi di fare clic sul bottone chiudere. Combini un disastro, ma guardate, guardate un po'. Guardate se riesco cioè il cursore lento. Devo cambiare computer. C'è questo computer del 2010. Allora, analisi del canale. Guardate ancora un po'. Da quando metto Tadan sottotitoli Lo vedete? Da quando metto i sottotitoli, il tuo canale ha ricevuto 9 9539 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni. Vi rendete io ne avevo meno di 1000 di 5000 Da quando metto i sottotitoli, guardate come è, com è aumentato tutto. Guardate, e poi di solito avevo meno di 6 visualizzazioni. In molte ore, carica la pagina. 17 visualizzazioni in un'ora 600 capito 17 in un'ora ma ci sono ore che ci sono 30 visualizzazioni infatti le visualizzazioni ogni due giorni oscillano tra le 600 e le 700 per essere almeno 10.000 sarei contento però guardate guardate addirittura oggi è 18.37 18.38 tre visualizzazioni insieme e questi sono i miei video quindi che allegria che allegria e guardate la barra delle visualizzazioni allora 17, sì due al minuto. Non una ogni 10 minuti, quasi due al minuto. Perché se fosse sarebbero 6 minuti. Allora 20 sono o due ogni 6 minuti o una ogni 3 minuti. Vabbè, la matematica non è che sono perito ragioniere. Se avete un compito da amministrare, datelo. A me. E poi vediamo le coperture. La copertura. La copertura. Vediamo se arriva. Non arriva. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Ecco qua, ciò 7107.270 impressioni aumentate del 27 per cento gli ultimi 28 giorni e 0,7 per cento percentuale di click delle impressioni diminuite del 100. Ma perché sono diminuiti del 13 per cento? E sono aumentate le impressioni meno, clic su un numero maggiore di impressioni. Ma è sempre stato in, oscillando l'eventuale dallo 0,8 quindi non è sceso la percentuale risulti perché sono aumentate le impressioni del 27 e quindi vediamo pubblico spettatori unici 7.769 questa è la metà allora i titoli vediamo perché coinvolgimento, diciamo che, che ci sono dei video miei che hanno. Ovviamente questo è stato uno sfido glieters e tutto. Eh, Ciò avuto in pratica. Un coinvolgimento dei primi 24 secondi 25 28 secondi del 73 per cento 28 secondi insomma eh, e vediamo un po qua io ho scoperto che gli shorts diminuiscono eh, diminuiscono purtroppo a ah, devo procedere a di nuovo e la miseria vogliono sapere qual è la mia identità allora vediamo un po mi sembra che per qua eh, perché non vorrei far apparire qualcosa e purtroppo devo durante la live devo questa è la prima volta che devo insomma fare la vera è incredibile è incredibile una live devo mai successo l'impostazione Allora, dati sicurezza, durante la live mi chiedono il codice di sicurezza, ma è pazzesco. Avete mai visto una co cosa del genere? come se non fossi io a trasmettere E adesso con quali se ne escono? È, vero, è pazzesco. Mai è successo una cosa Poi si è bloccato YouTube. Si è bloccato eh, che si è bloccato il. il, il. e due non so Allora, eh, Google ha and... inviato un articolo che dice tu hai Moto It, tocca sì nel messaggio di Google, quindi tocca due sul tele via di nuovo. ...otto. e non messa messo più Oh, ecco finalmente non so non so fino a perché mi ha preso tanto tempo mannaggia il codice di sicurezza Mi si sta aggiornando il sistema. Che bello. Il download continuerà anche se torni alla schermata, chiudi questa tre Chissà che cosa succederà. Mi si sta aggiornando il si sistema. Il, sistema, il, sistema il operativo del Motorola Moto E7 i i Power. Per cento, se ve lo dirò quello che succede, comunque, nel bel mezzo di una live ho dovuto stare 10 o 20 a del codice di, di sicurezza. Adesso mancano il Siete in due. Mi piacerebbe. È scaricato se siete due persone che, con... che almeno due... perché settimane non ho fatto nulla e niente prima... prima non riesco a cioè blocca per... perché vuole il codice di sicurezza cioè all'improvviso pensava che fosse essendo un altro che io fossi un altro. Poi adesso è venuta questa sorpresa, mancano due. vediamo cosa succede che cosa succede al mio cellulare quando utilizzerà, perché io non so e operativo Android 11, sarei contento di avere Android 11. Speriamo che non occupi spazio. o oh, Android 11 ci mi piace, wow. Siccome sta per uscire l'Android 12 o forse già è già uscito, allora i cellulari di gamma bassa eh, almeno ha un'attualizzazione. Perché io quando ho comprato il Motorola Moto It's seconda generazione, che è questo il cellulare nel 2016 si è attualizzato da Lollipop a Marshmallow poi ha avuto attualizzazioni di sicurezza quindi forse forse questo 54 secondi e eh, sta per sta per attualizzarsi speriamo che tutto vada per il verso corretto eh, questo è un fuori programma cioè il bello della live prima la verifica con il codice che dovevo accendere il cellulare perché non mandava notes che ci avevo arrivato nel computer che Google mi ha mandato dei codici offline e poi adesso perché giusto perché orare mi rendo conto che chissà quando è entrata questa nuova versione QQJ 30. 510, 10 secondi due secondi per cento scaricato i rimanenti due secondi è rimasto bloccato i due secondi e non si sa non si sa adesso è rimasto bloccato i due secondi forse dovrò tagliare la live da un momento un altro Adesso verifica aggiornamento, verifica, si vede che stanno verificando qual è la configurazione. Intanto i personaggi, la famiglia al completo, padre, madre e figlia stanno viaggiando in metropolitana, si vede fuori dai finestrini che si muove il paesaggio, non so se riuscite a vederlo. Ma stanno viaggiando in metropolitana o in treno ma vabbè non si finisce mai di verificare verifica aggiornamento forse vi dirò in un prossimo video quello che è successo quel paesaggio sembra bloccato ogni tanto parte sono le cose le cose che fa google sembra un po come il dinosauro no il paesaggio che si muove nel fondo e non so non so quale sia questa verifica aggiornamento volevo finire la live ho dovuto continuarla per mettere il codice di sicurezza per verificare che fossi io e adesso e adesso in pratica non finisce mai non finisce mai di aggiornarsi forse ci metterà 10-15 minuti chissà beh io pensavo che si aggiornava subito dopo quello che ho dovuto tribolare per per, per mettere il codice di verifica come avete visto prima Adesso, adesso in più si aggiorna il cellulare. Come siete in due? È tardi, quindi è maledettamente tardi. maledettamente tardi eika trasmettere a trasmettere da un'ora e ventinove minuti vi ricordo allora che inizia la terza campagna di sponsorizzazione youtube cresci con noi comando abbonatevi al mio canale schiacciate il bottone vicino condividi sotto i miei video che c'è il cuoricino con il dollaro che è super grazie nelle premiere nelle live eh, inviatemi super chat e super sticker e allora io patrocinerò sponsorizzerò però, i vostri canali di youtube parlando dei vostri canali e dei vostri video nelle premier nelle live nei video e anche nella community però mi raccomando dovete dovete dovete abbonarvi un minimo di sostegno lo voglio anch'io e, e poi se vi abbonate naturalmente che succede che succede se vi abbonate al mio canale allora io vi promuovo io vi promuovo editor l'editor può modificare tutto non può aggiungere orti non può eliminare video e non può inare il canale né to scrivere contratti a nome del canale ma che può fare può caricare video o li può togliere quelli che ha caricato a nome del canale questo significa che quanti vorranno promuovere un canale piccolo eh, invece di pagare eh, milantatori che gli propongono dei programmi per avere successo eccetera eccetera basta che si abbonano al mio canale e se la promozione è sufficiente io in pratica li faccio editore loro possono per l'abbonamento mensile caricare i loro video al mio canale e farsi conoscere e poi magari io stesso gli metterò i sottotitoli a 130 idiomi in modo che abbiano successo perché è chiaro io c'è un pubblico internazionale sottotitolo i miei video in 130 idiomi comunque adesso è veramente molto tardi e mi spiace per quelle due persone che mi stanno seguendo che, ehm, che volevano volevano magari vedere come si attualizzava il mio cellulare che è stata sorpresa pure per me che si attualizza ma io sono stanco ho finito tutte le argomentazioni che avevo a mia disposizione e ho parlato per più di un'ora e mezza e veramente con poca partecipazione questa volta del pubblico e forse perché anche il titolo non incentiva molti ma vi lascio e poi domani continuerò a sottotitolare i miei video mi volevo vestire elegante ma questo video lo faccio così su due piedi proprio perché erano due settimane che non uscivano novità dal mio canale e adesso invece con questo io sono sicuro che eh, visto che trasmetto reti unificate su sette o otto piattaforme che eh, tutti riceveranno delle novità eh, da parte mia e quindi sono contento di poter stare qui a trasmettere con tutti voi naturalmente si continua ad aggiornare a verificare l'aggiornamento verificare l'aggiornamento non finisce più di aggiornarsi io non ne posso non ne posso più mi spiace per quelle due persone che on the chat please eh, ma ci sono due persone che mi seguono e non scrivono nella chat no e eh, due persone che, che niente hanno deciso hanno deciso di non, di non scrivere nella chat vabbè adesso vi devo lasciare perché perché dice mi dice oppure dovuto fare tempo fa 20 30 minuti fa la verifica dell'account mentre facevo la live è una cosa incredibile non ci si può credere gli inconvenienti della diretta e poi mi si attualizzava il cellulare ma non finisce mai di attualizzarsi e io non so io non so perché non... adesso compro verificando dice verifica aggiornamento per cento scaricato l'aggiornamento ma devi fare la verifica e la miseria comunque vabbè è stata una live molto intensa io mi sono stancato strapazzato e niente vi devo lasciare volevo vedere dal vivo un po c'è stato solo resta in resta gain di quelli che sono intervenuti eh poi è intervenuto anche antonio trotta carissimo amico e poi federico del grande fazio e poi chi è intervenuto e niente è così poche persone in quadro adesso mi state seguendo in due però voglio dire qua che è molto lento il mio brown per quello vorrei un computer che sia del 2021 almeno un sarebbe bello un i9 sarebbe bello un i9 ma i sogni sono desideri possono sempre realizzare allora Niente, ancora si sta verificando la famiglia. Viaggia in treno in metropolitana. La famiglia che, che stanno tutti con un dispositivo con Google installato: come potete vedere, no? L'allegra famiglia degli usuari Google, padre, madre e figlia. Basicamente. Ecco, lei non so che cosa c'ha la figlia. Sembra che c'ha un libro, invece il padre e la madre c'hanno un cellulare. Dà l'impressione che lei non che la figlia non abbia un dispositivo. Comunque, insomma, allora, cari amiche e cari amici, eh, vi ringrazio. Niente, devo tagliare perché è troppo tardi. Dai, sono le 23:25. Dovrebbero essere le 23:25. Vi ringrazio di tutto. E niente. E qua. Qua bisogna spegnere. Qua bisogna spegnere perché perché non ho audience. Se no, poi mi richiedono di nuovo la verifica. Ecco, volevo arrivare fino a un'ora e quaranta minuti. arriverò fino a un'ora e 40 minuti arriverò o non arriverò comunque sono contento che almeno qualcuno ha partecipato poi mi raccomando dopo questa live commentate qua sotto così ci ci conosciamo bene giorgio scanu come stai grazie mille giorgio scanu giorgio scanu poi io avrei voluto rispondere eh, con eh, con la chat a tutti quelli che mi hanno antonio trotta giorgio scanu ciao come va guarda giorgio scanu se tu vuoi che sponsorizzi il tuo canale iscriviti eh, al mio canale di youtube anzi abbonati al mio canale di youtube e poi eh, se no schiaccia perlomeno il bottone grazie che sta vicino a condividi adesso vi devo lasciare ho già fatto un'ora e 40 minuti ciao perché mi sono veramente stancato riguardatevi la live condividete e commentate sotto ciao